Buonasera a tutti, iniziamo questo momento di introduzione alla preghiera con l'ascolto della musica della banda musicale e cominciamo con un breve, una breve preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Avremo modo stasera di pregare con Rosario più tardi, quindi iniziamo con una preghiera per i defunti di questo gruppo. L'eterno riposo, dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Possiamo iniziare ad ascoltare la musica e poi continueremo con la preghiera del rosario. Già da ora dico che poi si può entrare dentro la Chiesa fino al numero dei posti a sedere. chi è fuori se vuole può entrare fino al riempimento dei posti a sedere come ancora ne vedo tanti perché oggi cominciamo io lo chiamo così comunemente triduo della Madonna perché viviamo il momento di preghiera con la preghiera a Maria in quanto questi tre giorni Oggi, domani e venerdì sono dedicati tutti alla Madonna. Ecco, cerchiamo di entrare, c'è ancora del posto, ci si può mettere anche senza distanziamento, l'importante è portare la mascherina, quindi non, non stare davanti alla porta, ma o sedersi o uscire, o sedersi nei posti anche senza distanziamento, perché però con la mascherina, quindi non restiamo davanti alla porta. Qui c'è ancora dei posti. Iniziamo la preghiera, ci mettiamo in piedi. Come dicevo questi tre giorni, oggi, domani e venerdì sono tutti dedicati alla Madonna e quindi la preghiera che ci accompagna sono preghiere mariane, il rosario in particolare quest'oggi vivremo il rosario missionario così abbiamo nella nostra preghiera tutto il mondo naturalmente con tutti i drammi che ci sono nel mondo quindi la nostra preghiera sia per tutta l'umanità ma nello stesso tempo per tutte le situazioni di sofferenza che nei vari continenti si vivono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ascoltiamo seduti la scheda storico-artistica del gruppo. comunemente denominato madre pietà dei massari raffigura la vergine addolorata a mezza figura avvolta in un manto blu il soggetto corrisponde alla madre dolorosa che pur non avendo riscontri nei passi evangelici trova riferimenti in una tradizione devozionale affermatasi particolarmente nel secolo XIII, periodo in cui sorsero diversi santuari in suo onore e furono composte le prime opere a lei ispirate come le, le, le laudi e i componimenti latinici di Giacopone da Todi. Al celebre testo dello Stabat Madre si sono ispirati i musicisti di ogni epoca e la Vergine Dolorata. Durante il corso dei secoli è stata il soggetto di tante opere pittoriche e scultore di grandi maestri, tutti impegnati nell'esprimere la grande sofferenza di Maria. La sacra raffigurazione della madre dolorosa è legata alla pratica devozionale, soprattutto delle madri, di confrontarsi con il dolore di Maria, compattendone le sofferenze e trovando conforto per le, proprie, eh, per le proprie, tramite la pietà, l'immedicinazione e la preghiera ispirate dalla sacra immagine. Il termine pietà. Fa quindi riferimento al coinvolgimento emotivo e non al soggetto iconografico, che invece rappresenta Maria con il corpo di Cristo morto sulle gambe. La Vergine addolorata, raffigurata nel dipinto, ha il volto ovale, leggermente inclinato, sulla spalla destra, gli occhi socchiusi e lo sguardo rivolto verso il basso, le mani giunte con le dita intrecciate tra le quali si inserisce un lungo pugnale. La posizione delle mani indica la forte tensione che la Madonna con questo gesto cerca di scaricare a livello fisico. Davanti a lei sta un piccolo tavolo sul quale sono appoggiati tre dati, posti al centro di una corona di spine e tre chiodi, chiari riferimenti alla passione e morte di Cristo. Il simbolo che identifica la sacra immagine è il pugnale, alludendo alla profezia dell'anziano Simeone che, in occasione della presentazione di Gesù al tempio, aveva predetto a Maria che una spada le avrebbe trafitto il cuore, preannunciandole così le difficoltà che avrebbe dovuto incontrare e superare. L'evangelista Luca. Nel versetto 2.34-35, così si scrive, Simeone le benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Secondo una tradizione non documentata il dipinto sarebbe stato eseguito da Narciso Guidone o Giuseppe Armino, pittori attivi a Trapani dalla seconda metà del secolo XVI ai primi decenni del XVII. L'opera sembra piuttosto collegarsi alla più tarda arte devozionale seiscentesca di gusto piedistico-espressivo. Probabilmente l'artista che seguì il dipinto trapanese si servì di stampe devozionali, incisione e opere che riproducevano l'immagine della dolorata ed in particolare sembra di poter cogliere più precisi riferimenti ad un'opera del pittore fiorentino Carlo Dolci, 1616-1687, più volte riproposta dai suoi seguaci fino al 700 inoltrato è utilizzata spesso come magginetta votiva soprattutto per i cosiddetti santini. Va poi ricordato che a Trapani esisteva già dal, dal 500 una tavola raffigurante la Madonna dei Sette Dolori, ora custodita nella chiesa della Dororata, che presenta la stessa iconografia con la variante Dei Sette Pugnali. Inoltre, presso la compagnia di Gesù e nella scuola e nei laboratori francescani, erano presenti stampe e repertori iconografici dai quali gli artisti usavano prendere spunto. Il dipinto è inserito in una grande cornice in stile neoclassico, detta Vara, voluta da Antonino Mistretta e Vincenzo Bonomo e ultimata nel 1962 presso la fagnameria dei fratelli Oliveri che riproposero le ferme di una precedente Vara. Nella parte posteriore di essa è collegato un dipinto con il santo volto di Gesù, colorato di spine, impresso nel drappo della Veronica e sorretto da un angelo. Come nei dittici bizantinici l'immagine della dilorata è qui collocata a quella di Cristo poiché la madre di Dio non può mai essere digiunta dal figlio. In tali dittici la madre è sempre dolente e afflitta richiamando la scena della crocifissione. La Sacra Raffigurazione della Madre Pietà apparteneva alla congregazione dei Massari dedicata a San Cristoforo che ebbe sede presso la chiesa di San Rocco, nell'attuale via Turretta e dal 1775 anche nell'ex chiesa di Santo Spirito che si trova tra le vie odierne via Libertà e Corso Vittorio Emanuele. Il termine Massaro, di probabile origine assira, corrisponde all'ebraico Melsar, definisce la persona identica ai lavori di fatica, ma con lo stesso termine si indica anche una persona attiva e operosa. La processione in passato si svolgeva il Mercoledì Santo e iniziava alternativamente dalle due chiese. Nel piano di San Rocco, come ancora oggi accade, veniva costruita una cappella provvisoria dove deporre la sacra immagine per venerarla e vegliarla per tutta la notte nel 1956 la processione fu anticipata di un giorno spostandosi così al martedì con il ritorno in chiesa da piazza Lucatelli non più nella sera di giovedì ma di mercoledì la sacra immagine sfida in processione ornata di X voti donati dai fedeli e in parte riproducenti gli strumenti della passione di Cristo. Ci mettiamo in piedi. Oh Dio vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, proprio come vi dicevo, il rosario missionario ci aiuta a pregare per tutti i continenti. Il primo continente per cui preghiamo è l'Europa che è rappresentato dalla candela bianca e sappiamo bene che abbiamo bisogno di, per tutta l'Europa e in particolare dell'Europa in questo momento di guerra nello stesso territorio europeo. Perché dobbiamo pregare appunto per la pace, perché ognuno sia protetto, che sia custodito e soprattutto che possiamo aiutarci gli uni gli altri. Maria, madre della speranza, veglia sulla Chiesa in Europa, sia essa trasparente al Vangelo, autentico luogo di comunione, viva la sua missione di annunciare, celebrare e servire il Vangelo della speranza, per la pace e la gioia di tutti. Nel primo mistero contempliamo Gesù che sale sul monte a pregare. Dal Vangelo secondo Matteo, congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se stava ancora solo lassù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 nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. La seconda cantela, azzurra, richiama l'Oceania con le innumerevoli isole sparse nelle azzurre acque del Pacifico. O stella del mare, luce di ogni oceano e signora delle profondità, guida i popoli dell'Oceania attraverso ogni mare oscuro e tempestoso affinché possano giungere al porto della pace Preparato in colui che ha calmato le acque. Mentre ci avventuriamo per gli oceani del mondo e attraversiamo i deserti del nostro tempo, mostraci, O oh Maria, il frutto del tuo grembo, poiché senza il Figlio tuo siamo perduti. Il secondo mistero è il mistero della vocazione. Ascoltiamo un piccolo brano del Vangelo secondo Matteo. Chiamati a sé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 terza candela, la candela gialla, che rappresenta il continente asiatico, la culla della civiltà. O oh Madre Santa, volgi il tuo tenero sguardo sulla chiesa che il tuo figlio ha piantato sul suolo d'Asia. Sì, la guida e modello, mentre continua la missione, proteggila da ogni parte da ogni potere che la minaccia prega affinché tutti i popoli dell'Asia possano giungere a conoscere il figlio tuo Gesù Cristo unico salvatore del mondo preghiamo ora sulla responsabilità responsabilità che nel versetto del brano del Vangelo che ascoltiamo dal Vangelo di Luca è affidata appunto all'incontro di Gesù con Zaccheo. Zaccheo si prende la responsabilità di cambiare vita. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo scendi subito poiché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.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 Ave Maria. Ave. Entra la quarta candela, di colore verde, richiama l'Africa e le verdi foreste e il colore sacro dei musulmani. O Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, l'effusione dello Spirito Santo faccia delle culture africane luoghi di comunione nelle diversità, trasformando gli abitanti di questo grande continente in figli generosi della Chiesa che è famiglia del Padre, germe inizio in terra di quel Regno Eterno, che avrà la sua pienezza nella città, il cui costruttore è Dio, città di giustizia, di amore e di pace. E questo mistero che contempliamo è il mistero della carità. Quella carità che durante tutti questi momenti di preghiera che abbiamo fatto nella Quaresima era prestata soprattutto da colui che ha portato la croce insieme a Gesù, Simone di Cirene. Leggo il brano del Vangelo secondo Marco. Allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Lufo, a portare la croce. Insieme, Padre nostro che sei nei cieli,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 Ave Maria Ave la quinta candela di colore rosso indica l'America o le Americhe che ebbe come primi abitanti i pelle rossa Signore Gesù ti ringraziamo perché il Vangelo dell'amore del Padre con il quale sei venuto a salvare il mondo è stato ampiamente proclamato in America come dono dello Spirito Santo che fa fiorire la nostra gioia concedici di essere testimoni fedeli della tua risurrezione davanti alle nuove generazioni d'America, perché conoscendoti ti seguano e trovi in te la loro pace e la loro gioia. In questo quinto mistero meditiamo sul ringraziamento, così come ha ringraziato quell'ebroso guarito di Gesù che è tornato l'unico tra i dieci guariti, che è tornato Gesù a ringraziarlo. Leggo il brano dal Vangelo secondo Luca. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci al male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per di te.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 Avvocata nostra, buon di annoio poi per un breve pensiero una breve riflessione come dicevo all'inizio di questo momento di preghiera lo voglio chiamare il triduo dedicato alla Madonna perché in effetti noi anche se abbiamo tre raffigurazioni della Madonna appunto chiamata la Madonna dei Massari Pietà del Popolo una Madonna Dolorata, però in effetti come abbiamo ascoltato anche dalla scheda tutte e tre rappresentano la stessa Madonna in un momento particolare della sua vita, cioè quando ha dolorata per la morte del figlio e quindi per la passione e morte di, del figlio. E sappiamo bene come è chiaro che in quel momento Maria ha dovuto vivere un sentimento di forte dolore, di forte sofferenza, quale madre non soffre a vedere il figlio morire sulla croce. Sicuramente questa immagine di Maria addolorata o dolorosa ci permette oggi di incarnarla in tante madri che vedono i loro figli o che sono partiti per la guerra o che perché muoiono per la guerra o anche tutte le situazioni di sofferenza in cui magari i figli stanno male. Perché una madre, una mamma, già quando il figlio sta un po' male, già sta male anche lei, a maggior ragione, Maria, la madre di Gesù, e la madre di tutti noi. Guardando quindi a Maria dolorata, però, voglio mettere l'accento su quelle parole che ci hanno accompagnato nei cinque misteri della preghiera del Rosario. Le cinque parole sono state la preghiera o contemplazione, la vocazione, la responsabilità, la carità e il ringraziamento. Queste parole, naturalmente noi che siamo cristiani, hanno una dimensione pienamente umana, ma che ci mette in relazione con Dio. Ma anche rappresentano, anche chi non fosse credente, delle parole che sono alla base della vita umana e faccio subito l'esempio sia come cristiani appunto che ci mettono in relazione con Dio e con gli altri sia per chi anche non è credente perché un uomo la prima cosa che deve percepire è che ognuno di noi è chiamato a vivere la vita quindi è una chiamata alla vita è una chiamata anche in fondo non non dalla nostra volontà perché siamo chiamati alla vita attraverso l'agire di altri i genitori e di Dio per noi che siamo credenti quindi la chiamata in fondo fa parte della nostra vita umana noi siamo chiamati alla vita una vita che dobbiamo vivere e siamo chiamati a vivere intanto in una dimensione interiore, spirituale per il cristiano questo significa preghiera, interiorità significa l'incontro con Dio, ma la spiritualità, l'interiorità è proprio dell'uomo, perché l'uomo non è un, una realtà o un essere soltanto carnale, di carne, fatto di carne, ma l'uomo ha la sua peculiarità rispetto a tutti gli altri esseri per la propria interiorità, per la propria spiritualità. L'altra dimensione, l'uomo per vivere la sua vita deve vivere una vita con responsabilità perché ci si deve assumere ognuno nel suo ruolo ognuno secondo quello che è la responsabilità della propria condizione e questo vale per tutti gli uomini almeno per tutti gli uomini come prendono coscienza di se stessi anche i bambini devono prendere coscienza della responsabilità di essere bambini, di quello che loro hanno e così per tutti ognuno anche qui la responsabilità legata anche alla situazione in cui uno si trova nelle fasi della vita secondo l'età che ha secondo le competenze che ha secondo le particolarità o peculiarità che ognuno ha l'altra dimensione che l'uomo ha è la, è la dimensione di umanità nel senso l'uomo non è un'isola, non è un isolato l'uomo è colui che deve vivere la relazione con gli altri per noi questa relazione con gli altri per noi che siamo cristiani è la relazione che noi abbiamo di amore con Dio perché Dio ci ama e questo amore non possiamo trattenerlo per noi ma lo dobbiamo in ogni caso espandere perché fa parte del nostro essere uomini cristiani ma questo vale per tutti gli uomini l'uomo non può essere isolato perché l'uomo vive nella società umana e proprio come società umana è chiamato anche a relazionarsi con gli altri e anzi a fare del bene verso gli altri a fare in modo che tutta la società possa contribuire col proprio ruolo con i propri sentimenti con le proprie azioni affinché la società sia migliore e infine il ringraziamento se noi non prendiamo questa chiamiamola abitudine non è un'abitudine o meglio se non prendiamo questa dimensione del ringraziamento non, non sappiamo co accogliere e cogliere l'altro come dono perché si dice grazie anche noi nella nostra quotidianità dei rapporti umani qualsiasi cosa facciamo diciamo grazie perché proprio perché la gratitudine perché l'altro è presente perché l'altro ci fa un dono perché l'altro ci dà un'informazione la gratitudine fa parte della stessa umanità noi dobbiamo imparare sempre a dire grazie agli altri perché esistono agli altri perché ci si aiuta quindi la gratitudine e il ringraziamento fa parte della nostra dimensione umana e a maggior ragione cristiana quindi queste cinque parole di questa sera portiamocene nel cuore. Preghiera, spiritualità, vocazione, chiamata, responsabilità, carità, ringraziamento. Viviamo quindi la nostra vita quotidiana con queste cinque parole che cerchiamo di mettere in pratica nella nostra vita. Ora ci mettiamo in piedi e mentre preghiamo con le litanie ecco che come al solito abbiamo quel gesto di carità, Saranno, eh, passeranno con due cestini per la carità appunto come abbiamo fatto per tutte. Vergine obbediente, prega per noi. Vergine offerente, prega per vergine, prega per noi. vergine fedele, prega vergine, prega per noi. vergine del silenzio, prega Vergine prega del perdono, Vergine, vergine, del vergine, per del per vergine dell'attesa, per Donna esule, prega prega per noi. Donna forte, prega per noi. Donna intrepida, Donna del dolore, prega per noi. Donna della nuova alleanza, prega per noi. Donna della speranza, prega per noi. Novella Eva, prega per noi. Socia del Redentore, prega per noi. Serva della riconciliazione, prega, prega per noi. Difesa degli innocenti, prega, prega per noi. Coraggio dei perseguitati, prega per noi. Fortezza degli oppressi, prega per noi. Speranza dei peccatori. Prega per noi. Consolazione degli afflitti. Prega prega per noi. Rifugio dei miseri. Prega prega prega per noi. Conforto degli esuli. Sostegno prega dei deboli. Prega prega sollievo prega degli infermi. Prega prega per noi. Regina dei martiri. Prega prega prega per noi. Gloria della Chiesa. Prega prega prega Prego per Prego. Per Vergine della Pasqua. Prega Prego. Prego. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudisci il Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. E ora prego con la preghiera alla Madre Pietà. Ti salutiamo, Vergine Santissima, e ci rivolgiamo a Te, o oh Madre Pietà, che sai precorrere i nostri bisogni e sai ascoltare anche il gemito nascosto, che non ha più parole e lacrime. Soccorrici e intercedi per noi nelle prove e nelle tribolazioni della malattia. Donaci in ogni momento il coraggio e la pazienza. A te rimasta sotto la croce del Salvatore del mondo. Affidiamo le fatiche e le pene delle nostre famiglie. Tu, che lì sei diventata madre dell'umanità, aiuta e consola chi è nel dolore, gli ammalati e i poveri. La risurrezione del Figlio tuo e la certezza del suo ritorno glorioso ci confortino nelle nostre attese e riempino di gioia i nostri volti, perché nel suo nome saremo salvi, nel suo amore avremo la vita per l'eternità. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Io ti ringrazio di questo silenzio che resta tra noi. Io benedico il coraggio di vivere sola con lui. Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi. presenti per la preghiera, le persone del ceto, il sindaco e il vice sindaco. E appunto continuiamo nella preghiera e nel, nel, nella stima reciproca. Nel nome del Signore andate in pace. Andiamo, grazie a Dio.